Va bene, sperando di essere ripresi un attimo, direi di finire il compito che ci siamo, il compitino che ci siamo dati per oggi e quindi di eh, affrontare l'altro esempio di caso d'uso, quello più veloce, più semplice però, quindi per fortuna non sarà pesante come questo, eh, che consiste nel confermare l'appuntamento lista d'attesa. Prima di buttarci su quello, ci sono delle domande pendenti su questo esercizio, su questo punto. Mi chiede di essere un pochino digerito. Quello che vi so dire è che questo caso d'uso probabilmente è, molto più, è tra, tra i più complessi che si possono diciamo così, immaginare e che, che potremmo volare incontrare in termini di ramificazioni visto così per la prima volta è abbastanza, diciamo, potrebbe essere un impatto abbastanza pesante, ma in realtà qui dentro abbiamo visto la maggior parte dei casi che si possono verificare in, con un sottoinsieme più piccolo negli altri casi d'uso. Eh, è quasi sempre però vero che la parte delle estensioni tende a essere sicuramente più complicata e spesso più lunga della parte dello scenario principale che le cose che possono andare storte o diversamente sono sempre maggiori di quelle che possono andare triste. Mm. Non solo nei casi d'uso, anche nella vita. Ehm, vediamo l'altro. Allora io ho già preparato con copia e eh, incolla lo stesso tipo di tabella in cui andiamo a riportare le informazioni sul caso d'uso, confermare appuntamento in lista d'attesa. Confermare. appuntamento in lista d'attesa. Ho lasciato praticamente invariati, quindi non li ho cancellati, lo scopo, perché siamo sempre all'interno del sistema funzionale di gestione e prenotazioni, della macro area funzionale di gestione e prenotazioni, ho lasciato il livello user goal e adesso leggiamo insieme se hanno senso gli stakeholder con i loro interessi, mm. li ho lasciati così perché preso, pensavo che probabilmente non sarebbero cambiati di molto, vediamo se dobbiamo modificarli o no. Il resto l'ho ovviamente cancellato perché il caso d'uso è diverso e quindi dovremmo riprogettare e descriverlo specificatamente per questo caso d'uso. Allora, qui stiamo parlando di un caso d'uso in cui il paziente in precedenza Aveva richiesto una prenotazione, ma era, era per un motivo o per l'altro finito in lista d'attesa. Eh, e adesso il sistema sta contattando l'utente per dirgli, guarda, che si è liberato un buco. Accetti oppure no. Qual è l'interesse dei vari stakeholder nel fatto che il caso d'uso abbia successo, e quello che vuol dire che abbia successo, che l'appuntamento venga confermato, cioè che l'utente risponda sì. Eh, direi che sono gli stessi che abbiamo già scritto qua come stakeholder interest. Il paziente risponde sì perché così ha un appuntamento, il medico risponde sì perché così quel, quell'ora che era diventata buca si è riempita e lo studio medico ovviamente lavora a pieno recino. Di Quindi direi che le motivazioni di stakeholder interest sul fatto che eh, un appuntamento proposto perché si è creato un buco in buco proposto a un utente in lista d'attesa venga accettato sono le stesse motivazioni che fanno sì che un nuovo appuntamento venga accettato, nel caso di inserisci nuova prenotazione. Quindi questi li possiamo lasciare così. Allora, l'attore primario è il paziente. Perché ovviamente colui che interagisce con il sistema nello svolgimento di questo caso d'uso sarà il paziente che viene contattato dal sistema e dovrà rispondere al sistema in una delle modalità previste. Intention in context qual è l'obiettivo dell'utente in questo caso d'uso? Allora innanzitutto abbiamo un contesto me ehm, meglio definito che nel caso precedente. Nel caso precedente genericamente l'utente voleva prenotare. Qui il contesto è più specifico. Il contesto è quello che io sono già in lista d'attesa, sono in attesa di una prenotazione e vengo contattato dal sistema. Quindi cosa voglio fare? Voglio confermare la mia prenotazione. Nel miglior dei casi, l'offerta che mi viene fatta di appuntamento è per me perfetta e l'accetto al volo. Quindi l'intenzione, l'obiettivo dell'utente è accettare la disponibilità proposta dal sistema per un paziente in lista, attualmente in lista d'attesa. Quindi il paziente che attualmente è in lista d'attesa vuole Diamo pure questo verbo volere perché ci ricorda l'obiettivo, vuole accettare la disponibilità proposta dal sistema, questo è il suo obiettivo, che il sistema gli propone. Eh, aggiungiamo ancora un altro pezzo, per un paziente attualmente di lista d'attesa e contattato dal sistema. Cioè non ti basta essere in lista d'attesa, deve essere proprio tu che sei stato contattato, non tuo fratello. Però, il vero obiettivo è questo, accettare la disponibilità proposta dal sistema. Il resto è il contesto. Accettare la disponibilità del sistema quando? Quando sei in lista attesa e il sistema ti ha contattato. E ti descrive il contesto in cui in questo caso d'uso si svolge. Ok, precondizioni. Allora, precondizioni che l'utente sia stato riconosciuto come paziente. Sappiamo. Ma qui abbiamo delle precondizioni interessanti da scrivere. Il fatto che l'utente deve essere in lista d'attesa, il paziente deve essere in lista d'attesa. Se il paziente non fosse in lista d'attesa, tutto questo non ha senso. Ha senso che il sistema contatti un utente che non è in lista d'attesa? No. Quindi questo caso di studio non parte neanche. Quindi una delle precondizioni è che il paziente, o meglio, la richiesta, perché non è il paziente che viene messo in lista d'attesa, bensì le richieste del paziente è in lista d'attesa. Questo lo possiamo vedere probabilmente anche dal diagramma dell'attività ma ci dice una cosa in più, se ci pensiamo, pensiamo all'esercizio che abbiamo fatto prima di andare a pensare a tutti i casi malati in cui vado a cercare la disponibilità, magari non ce n'è nessuna. Qui, se a un certo punto dovessi scrivere nello scenario, vado a cercare, il sistema fa le, trova o cerca o visualizza le richieste in lista d'attesa, o la richiesta del paziente, non so, qualcosa di questo genere, so che c'è. Non ho più il caso in cui non ci sia, quel paziente non abbia nessuna richiesta in vista d'attesa. C'è, di sicuro, c'è scritto lì. Ok, Quindi le precondizioni servono a due cose. Uno come barriera d'ingresso. Se la precondizione non è verificata, questo caso d'uso non si può fare. Nessuno può farlo. Il sistema non lo deve attivare, non deve permettere di farlo. Ma due, una volta che sono entrato avere alcune certezze che posso sfruttare poi nello svolgimento e quindi non devo più andare a verificare se sia vero oppure no un po' come il bollino che vi fanno quando entrate in discoteca, in un locale se hai il bollino vuol dire che hai pagato l'ingresso, non è che devo controllare ogni volta il biglietto eccetera magari non ti faccio entrare ma se ti ho fatto entrare da quel momento in poi hai superato un controllo, non ti ricontrollo più, perché dato so che avevi certe condizioni. E quindi è per quello che ci conviene no, pensare un attimo a quali sono le certezze che abbiamo nel momento in cui entriamo, oltre al fatto che il paziente, siamo sicuri che sia un paziente, ma questo è facile e non lo, e non lo scriviamo in nuovo. E poi un'altra cosa che sicuramente... È vera, è che esiste, oppure si è liberata, o oh no, no, si è liberata non va bene, Esiste una disponibilità non confermata, non ancora confermata, per la specialità richiesta. Cioè, se non c'è un buco da riempire, non ha senso. Questo caso d'uso ha senso se esiste almeno un buco del tipo giusto, del tipo di specialità medica giusta. Io stavo per scrivere si è liberata la disponibilità, no non è vero, non è vero perché la disponibilità potrebbe esserci perché effettivamente un utente si è cancellato, oppure potrebbe esserci perché un medico ha aggiunto delle disponibilità in più che prima non c'erano. Quindi compagno delle disponibilità, cerchiamo di riempire con le stratese. Ok? Quindi non sto a sindacare sul motivo per cui questa disponibilità c'è. Queste sono condizioni, vero o falso. C'è o non c'è? Perché ci sia è un problema d'altri, non è un problema mio qua. Se c'è una disponibilità vado avanti, se non c'è disponibilità non lo posso fare, punto. Non ha senso fare. Di nuovo, una volta che ho passato, ho varcato il portone d'ingresso. So che questa disponibilità c'è e quindi non, non si verificherà più, non dovrò mai più, non dovrò qua dentro contemplare la possibilità o l'errore che di, di disponibilità non ce ne sia nessuna. Che l'utente di caccetto, ah no, però non, non è disponibile. No, è disponibile perché c'è scritto qua. Quindi, cosa succede nel caso migliore? nel caso migliore il paziente avrà un appuntamento confermato quindi il paziente ha la conferma della sua richiesta e poi lo diciamo in un modo diverso ma è la stessa cosa è la disponibilità libera è stata riempita. Ci abbiamo fatto contenti in due. Abbiamo fatto contento il calendario perché aveva un buco e l'abbiamo riempito. L abbiamo fatto contento un utente perché era lista d'attesa e adesso l'abbiamo confermato. Poi oh, è la stessa cosa, è eh, questa frase. È semplicemente quella relazione conferma che la vedo da un punto di vista la vedo dall'altro punto di vista. L'ho esplicitata un po' meglio. Ho detto due volte la stessa cosa a due punti di vista molto diversi ma la sostanza è quella, ciò cioè che mettere nel primo caso d'uso come successo era successo dal punto di vista dell'utente, qui è anche successo dal punto di vista del sistema che è riuscito tramite i suoi automatismi a riempire un buco, quindi a rendere più efficiente lo studio medico. Garanzie minime, questo è più facile, se va tutto male cosa può succedere? Che quell'utente rimane in lista d'attesa. Se di peggio non può capitare, non è che ti cancello dalla lista d'attesa perché mi stai antipatico, o perché hai risposto male, o perché non hai risposto in, te in tempo. Se va bene, ti ho dato l'appuntamento, se va male, eh, rimani in lista d'attesa. E c'eri in lista d'attesa. Io so che eri in lista d'attesa, quindi nel peggiore dei casi rimani in lista d'attesa. Io non devo scrivere se era in lista d'attesa, ci rimane, se no è no. Qui lo so che era. Ciò che c'è scritto nelle precondition da qui davanti è verità assoluta. Quindi il paziente, nel caso peggiore, rimane in lista d'attesa. Con un apposto come sopra. Pardon, la richiesta del paziente. rimane distratta. A questo punto siamo pronti a descrivere cronologicamente che cosa succede. Prima di tutto ci chiediamo qual è la causa che fa partire questo caso d'uso. Esiste una causa interna al sistema, un grilletto che scatta? Sì, in questo caso sì, in questo caso il fatto che eh, al paziente venga proposto di accettare una disponibilità non dipende dal paziente, non può decidere lui quando, lo, lo deciderà il sistema. E qual è la condizione per cui il sistema può deciderlo? Il sistema internamente a un certo punto dice, ah, capita qualcosa, un qualche evento, evento vuol dire che qualcuno fa qualcosa o qualche altra informazione arriva dall'esterno, per cui il sistema decide che è opportuno fare questa azione e quindi contatta l'utente affinché porti avanti questa interazione. Allora, la causa è che ci sia una nuova disponibilità. quindi nel sistema è comparsa una nuova disponibilità e ovviamente ho persone in lista d'attesa perché se compare una nuova disponibilità e non c'è nessuno in lista d'attesa resta lì quella disponibilità quindi ciò che fa scatenare è, è comparsa è qui è rimasto da prima questa cosa qui Togliamo una nuova disponibilità e c'è almeno una richiesta in lista d'attesa per quella specialità. Ricordiamoci che la disponibilità sono legate ai medici, i quali sono legati al, alle specialità. Quindi se si libera un posto dell'oculista e tutti sono in attesa dell'ortopedico, non me ne faccio niente. Ecco, basta una disponibilità e non dico il perché. Se vogliamo posso dirlo per informazione, però la causa vera è che la disponibilità è comparsa. Se vogliamo essere più chiari per chi legge, no, per essere chiari non è mai male, però lo mettiamo tra parentesi perché non fa parte della condizione, dell'evento. E compare l'evento è che puff, prima non c'era disponibilità, adesso c'è. Ad esempio a causa di una cancellazione, di una nuova disponibilità inserita. E poi c'è ancora un'altra causa in cui si può creare un buco: è quando io ho riempito un buco, cioè un utente si cancella, non c'è più nessuno in lista d'attesa, e posso andare a chiedere agli utenti che magari erano in avanti nel tempo se vogliono anticipare. Allora in quel caso si crea un altro buco. Nella, nella, ho anticipato un utente e si è creato un altro buco che non è dovuto alla cancellazione, ma è dovuto allo spostamento oppure di appuntamenti spostati puntini puntini io non so come crescerà questo sistema di prenotazione dello studio medico magari diventerà sofisticatissimo magari un domani ci consorziamo tra otto studi medici e quindi magari riesco a scoprire che dall'altra parte la città c'è una disponibilità e quindi potrei dirottare i miei utenti di là non voglio che questo caso di studio dipenda da cose che non ho ancora pensato da meccanismi di, di gestione delle disponibilità che sono più complicati. Io rimango semplice. Se c'è un buco, contatto qualcuno per riempirlo. Il perché si sia formato il buco non è più un problema. Non è un problema mio, non è un problema di questo caso d'uso. Okay? Quindi ho messo alcuni esempi tra parentesi, ma non sono per nulla vincolanti. Sono esempi che, così li scriviamo, poi ci ricordiamo quando lo leggiamo, no? ma la vera condizione è questo, è comparsa. Ok, allora, cosa succede? Scenario principale di successo. Ricordiamoci un po' cosa avevamo disegnato nel diagramma dell'attività a questo proposito. Avevamo, dunque, ricordiamoci che noi questo l'avevamo elaborato a seguito di una cancellazione. Poi abbiamo detto, prima, per, per detto che in questo caso d'uso la cancellazione è una delle possibili cause però andiamo solo per rifrescarci la memoria. Cosa capita quando qualcuno cancella? Che sistema troverà il prossimo paziente candidato? Ammesso che ci sia, ma noi come precondizione abbiamo scritto che c'è il paziente candidato, quindi solo se lo trova ci interessa. E eccoci qua. Il sistema invia un sms al paziente candidato e il paziente candidato risponde. Se accetta l'appuntamento viene confermato, se rifiuta, vabbè, il sistema cercherà un altro candidato, ma questo caso d'uso con questo paziente specifico è finito. Quindi il caso d'uso inizia, inizia qua e finisce con questo signal sending. La parte della gestione del rifiuto ovviamente non fa parte di questo caso d'uso, perché coinvolge un utente diverso. Qui non può essere lo stesso attore. Quindi, il primo qua dentro ci sta, ad esempio, una cancellazione oppure qualche cos'altro. Oppure abbiamo detto che ci sono, questo sito qua, si formeranno eventualmente disponibilità a cascata. Sono vari motivi diversi per cui si può entrare qua dentro. Ok. Partiamo da qui, quindi la prima azione che viene fatta è che viene inviato un segnale al paziente e poi il paziente cosa può fare? Eh, L'abbiamo descritto qua. Può collegarsi al sito e rispondere, può mandare un sms di risposta, oppure può non rispondere e basta. Allora, il nostro caso d'uso. Al primo passaggio ci sarà il sistema che contatta l'utente. Quindi il sistema invia all'utente un sms con due cose dovrà avere questo sms, i dettagli della disponibilità, Ed il link, ed un link per poter rispondere. Potrei dirgli, caro utente c'è una disponibilità, punto, vai a vedere sul sito. Sarebbe infetente dargli una cosa del genere. Meglio scrivere: c'è una disponibilità giovedì mattina alle 9. Per accettare o rifiutare, clicca su questo link. Così lo gradisco già di più. Se invece devo dire: ah, c'è una cosa, vai a vedere sul sito, collegati, mi inserisci la password, vai nella sezione dalle tali. Visto che il mio interesse è quello che l'utente accetti, cerchiamo di non mettere degli ostacoli in più, mantenendo pure la sicurezza ma cerchiamo di sveltire il processo quindi vedendo l'SMS lui è già in grado probabilmente già di decidere e quindi sarà pronto a dirmi sì o no l'azione la più veloce che può fare qual è? e lui vede quel link ha uno smartphone, tocca il link e viene portato direttamente sulla pagina del sito dove ci sarà di nuovo scritto Ovviamente la data e l'ora, e due bei Pulsantoni accettano accetta, accetta questo appuntamento oppure rimane in lista d'attesa. Quindi, dopo che il sistema ha mandato l'SMS all'utente, caso rapido, caso semplice, l'utente clicca sul link, quindi l'utente apre la pagina specificata dal link. In realtà non ho detto qua appositamente l'utente clicca sul link, perché non lo so, non lo posso sapere se lui ha cliccato su quel link. Lì. Perché è un'azione che lui ha fatto sul suo telefono e non è sul mio sistema informativo, il fatto di toccare il link. Io so che a un certo punto dal browser del suo telefono, dal browser del suo pc, perché ha toccato il link perché l'ha ricopiato a mano in qualche modo arriva su quella pagina ma il fatto che arrivi su quella, su quella pagina lo so, perché quella pagina è mia la sto disegnando io ok, quindi non so mai cosa ha fatto l'utente su sistemi informativi che non siano quello che sto progettando. ma so che a un certo punto è arrivato sulla mia pagina perché mi è arrivata la richiesta a questo punto cosa fa il sistema? il sistema mostra i dettagli della disponibilità e chiede all'utente e chiede conferma all'utente. 4. Lo farà l'utente, il paziente, perché lo chiamiamo utente, poi, sappiamo chi è il paziente. Il paziente conferma la data proposta. E a questo punto beh, il sistema, tanto per chiudere, conferma l'appuntamento ed invia un sms di conferma. Scusate, conferma l'ho usato tante volte, ma in realtà è sempre la stessa cosa. È quello che succede l'utente da parte sua conferma e il sistema riepiloga e poi invia un sms di conferma perché mi sono ricordato che nel processo c'era qua sotto giusto? Mi sembra che questo sia il percorso più lineare, più semplice. Poi ce n'è un altro di percorso, a questo punto siamo poi già nelle estensioni, che è quello in cui sappiamo che l'utente può anche rispondere via sms. Risponderà con sì o no, qualcosa del genere. Allora il fatto che il paziente risponda via SMS, dove lo inseriamo, dove lo innestiamo al posto del punto numero 2? Perché se risponde via SMS sicuramente non ha cliccato sul link. Quindi abbiamo una 2A. Punto 1, facciamo anche mettere punto 1 perché qualcosa ci sarà da fare. Posso scrivere il paziente ha risposto di sms, ha mandato un sms di risposta? Non proprio, perché non so se l'ha fatto. Io so che il sistema riceve un sms dall'utente, quindi andrei a tracciare quello. Il sistema riceve dall'utente un sms con scritto sì o di conferma insomma, scritto che, che accetta. Perché poi può darsi, eh, ricordiamo la conferma di sms non permette più al sistema di interagire altre volte, quindi sulla base di questo il sistema poi deve decidere. Una domanda? Prima che io vado avanti, dimmi. Non avevamo detto l'estensione di un punto dello scenario principale. Di solito è lo stesso soggetto. Sì. Qua però l'utente fa una parte di azioni che è al di fuori del mio sistema informativo. Quindi lui fa cose ma quella cosa lì non riesco a vederla. Quindi la regola generale è quella, ma ci sono casi in cui la realtà vince sempre sulle regole. Lo so che per voi è parzialmente uno shock, no? perché purtroppo molti vengono da me e allora mi dicono ma allora devo sempre fare così in questo caso? Eh, io sempre non riesco a, a dire sì, la regola è sempre questa, no? perché se fossero regole così facilmente codificabili non servirebbero i progettisti. Quindi normalmente c'è un'alternanza, però a volte, come in questo caso, l'alternanza avviene, come si dice, in modalità multicanale cioè io sto parlando sia via web che via cellulare e allora ci sono alcuni passaggi che probabilmente sono gestiti dal cellulare e non dall'applicazione web e quindi saltano, non li vedo nel caso di un'applicazione puramente web sì, è vero, quella regola che abbiamo detto prima non dico sempre è normalmente vera perché magari vengono in mente delle eccezioni. Eh, quando sistemi più complessi Ovviamente avrò soluzioni più complesse. Allora, nel caso in cui il sistema riceve dall'utente un sms in un sito sì, cosa fa il sistema? E qui tutto insieme, appena ricevuto, eh, passa, vai o oh, continua, abbiamo scritto prima, vai, continua, passa al punto, sì, al punto 5. Cioè ricevere un sms con sì, fa sì che il sistema possa considerare confermato l'appuntamento e inviare un sms di conferma di nuovo all'utente. Non mettere questa modalità di risposta nello scenario principale? Sì, lui dice eh, visto che questo è più corto mi immagino che lo scenario principale possa essere quello di sms e quindi eh, quello via, via link e web diventi un'estensione. Sì. Entrambe sono strade di successo, e... potremmo anche spostarle, non... è equivalente. Tanto stiamo dicendo che sono tutte alternative, è solo una modalità di descrizione questa. e che il template proposto dagli svizzeri no, che stiamo seguendo non, non prevede una sezione che si chiami alternative success scenario se no lo definirei lì e quindi devo chiamarne uno main e gli altri sono in sezione poi ho un 2A 2B ma qui l'1 non serve perché in realtà non ho faccio tutto qua quindi 2A poi ho un 2B fatto? 2B in cui il sistema riceve dall'utente un sms con scritto no. Allora, in questo caso cosa deve fare il sistema se riceve un sms di diniego anziché di conferma? Salutare quell'utente. Termina con fallimento. Mentre nel primo caso ovviamente terminavo con successo perché rientrando nello scenario principale finivo nel successo normale poi c'è il terzo caso in cui l'utente non fa niente non risponde o risponde con un messaggio non decodificabile allora ho un caso a questo punto 2C, il sistema riceve, riceve dall'utente un sms con testo non decifrabile, Oppure, il, passo, il caso, ancora l'ultimo, il sistema 2D, il sistema non riceve dall'utente né un sms né la visita sulla pagina del sito. No? Sono altre, queste due possibilità che possono avvenire dal punto 2. Se l'utente ha scritto una schifezza, siete d'accordo sul peggio per lui? Peggio per lui. E quindi passo all'utente successivo che magari risponde in modo decente. Se il sistema non riceve dall'utente né nel SMS nella video su pagina del sito, ovviamente, come abbiamo detto dopo 15 minuti, mi pare che il testo dicesse 15 minuti anche qua ricordiamoci che il fallimento è di questo caso d'uso con questo paziente poi riparte il processo che contatterà il prossimo paziente in lista non è che sta fallendo tutta l'assegnazione del buco ok, questo quindi il punto 2 è un punto in cui si apre un universo di possibilità 5, possibilità diverse per l'utente. Clicco sul link, rispondo sì, rispondo no, rispondo blu blu blu oppure eh, non rispondo. In tutti i casi, tranne il primo, il caso d'uso si conclude subito. Nel primo caso c'è il punto 2, invece l'utente, il sistema mostra i dettagli di disponibilità e chiede conferma all'utente. Allora, il punto 3 è un punto deterministico, tranquillo, non possono esserci errori, oppure possono esserci errori anche nel punto 3? Allora, la disponibilità c'è, è scritto nella precondizione che c'è. Quindi non c'è il rischio che il sistema nel cercare di mostrare la disponibilità, scopra che non esiste c'è cioè, l'ho verificato prima prima di mandargli l'SMS e l'SMS lo sto mandando uno per volta proprio per evitare che mando rispondi a tre e il, il primo risponde e gli altri dicono in alto potale e mando uno per volta cadenzato quindi qui non ho problema. qui il punto 3 non ha alternative di sicuro quando l'utente arriva sul sito il sistema può mostrargli quell'informazione punto 3 non ha alternative Punto 4 c'è di nuovo di mezzo l'umano e questo c'è sempre qualche alternativa da gestire. Il paziente conferma la data proposta. Allora, questa videata qui che cosa avrà? Ce la stiamo immaginando. Data e ora, bottone si accetta, bottone no rimane in lista d'attesa. Quindi anche qua ci saranno due alternative possibili. Il caso 4 è quello a cui lui prema il bottone si accetto. Poi abbiamo un caso 4A è quello in cui il paziente rifiuta la data proposta e il punto 4B in cui il paziente non risponde per un certo tempo. E in entrambi i casi l'effetto è sempre lo stesso. Paziente. caso d'uso viene dichiarato fallito e il paziente rimane in lista d'attesa. Caso 5. Il sistema conferma l'appuntamento e invia un sms di conferma, allora il caso 5 ha delle alternative possibili, direi di no, cioè a quel punto è tutto, è tutto, la, la, la disponibilità c'era, il paziente ha detto sì che gli va bene, c'è cioè, semplicemente più da mostrare una videata del tipo va bene, adesso puoi scollegarti perché abbiamo fatto tutto e ti mando anche ma dato un sms. Quindi, quando facciamo le estensioni, noi o la chiudiamo, come in questo caso, semplicemente con un passaggio ciascuno, come siamo fortunati, oppure con una sequenzina di passaggi, ma al termine di ciascuno di questi passaggi o sequenzini di passaggi potrò scrivere tre cose, termina con successo, termina con fallimento, oppure continua su un altro punto, continua, vai, a, con, torna al passo, tal dei tali, scrivetela come volete ma vuol dire che rientra in una sequenza precedentemente già definita, che può essere una sequenza dello scenario principale, se sono fortunato, oppure anche una sequenza già delle, che fa parte delle estensioni. Quindi in qualche modo vanno chiusi questi, ciascuno di questi casi. Ciascuno di queste estensioni, devo dire poi come si conclude. O conclude il caso d'uso, oppure permette di recuperare l'esecuzione di uno scenario precedente del caso d'uso. Vedete che c'è continuo al punto, oppure termina fallimento, termina con successo. questo è un po' più semplice, vero? Domande? Fame o sonno? Ci vediamo martedì.